Grazie Presidente, molto velocemente. Eh, innanzitutto ringraziamo il Consigliere Filomeni insomma, per un atto importante, però ehm, un atto che di fatto abbiamo eh, come tema, chiaramente quello sulle Regani già discusso e sviscerato nella Commissione Ambiente di due settimane fa circa ehm, e abbiamo tratto diciamo, delle conclusioni positive perché siamo usciti da quella Commissione e il Consigliere Di Primo. Eh, lo può confermare con la volontà di modificare la delibera sulle aree cani, la possibilità appunto di sponsorizzazione, di creare un'area cani tipo con tutti i crismi, insomma ecco, fatta in modo eh, impeccabile, anche in modo insomma, che possa in qualche modo eh, dare la possibilità insomma, ecco, di riprendere quella tipologia di arrecani che l'amministrazione vuole, vuole creare e perciò insomma si... abbiamo intrapreso un percorso positivo di grande ehm cambiamento e lavoro sul, sul tema delle recani. Perciò insomma, eh, chiediamo al Consigliere Figliomeni, eh, qualora volesse chiaramente collaborare con la Commissione Ambiente, di eh, poter eh, appunto chiedere al proprio collega insomma, di poter partecipare la prossima volta a un'altra Commissione per poter fare il punto definitivo su questo tema. Perciò ecco purtroppo la maggioranza oggi è costretta a eh, astenersi su questo atto pur condividendolo, diciamo, nella forma e nel contenuto. Grazie.